Si fa presto a dire ora alla patria, ma quel giorno l'Italia, volente o nolente, dovette consegnare le proprie fedi, d'oro, d'argento e monili e altre cose preziose, perché c'era da reagire alle, come le chiamavano, le inique sanzioni. La verità è che l'Italia stava facendo una guerra più iniqua delle altre, una guerra contro un'altra nazione, membra della società delle nazioni, quell'impero d'Etiopia che aggredimmo con tutte le armi che potevano essere usate anche quelle che non dovevano essere usate ma questo l'avremmo scoperto solo dopo la lezione di quella vicenda che mobilitò tutti ma proprio tutti nella società italiana in maniera persino incresciosa di pensarci ora eh, ci dice che quando si viene chiamati al piccolo sacrificio che tocca però le corde del cuore Bisogna stare molto attenti che dietro non ci sia una grande ingiustizia, una grande violenza, un'iniquità vera contro gli altri. Quella guerra resta una macchia eh, sulla faccia dell'Italia e sulla storia del nostro paese.